Meno di 150 euro per un tornio per la ceramica che funziona? Wow! Non è possibile. È possibile. Benvenute a tutte e tutti, io sono Enrico Tramacere, creatore di terraie ceramiche. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica. In questo video voglio parlarvi di questo piccolo tornio che è costato solo 130 euro, comprese le spese di spedizione. Un prezzone incredibile. E dove si trovano questi torni? Questi torni si trovano su, su Amazon... Io l'ho preso su aliexpress.com, che non è nient'altro che l'equivalente cinese di, di Amazon. E vi lascio tutti i link nella descrizione di, di questo video. E questo qui è arrivato da un fornitore della Repubblica Ceca, ci ha messo una settimana, è stato velocissimo ad arrivare, senza nessun ammacco, senza nessun, nessun problema. Perché voglio farvi un video su questi torni? Di fabbricazione cinese perché stanno letteralmente spopolando su, su internet e moltissima gente si chiede eh, se ne vale la pena se è vero che per un prezzo così basso è possibile acquistare una macchina con cui ci si può divertire con cui ci si può creare veramente un oggetto e la mia risposta è sì ne vale completamente la pena. Sono delle bellissime macchine, dei, dei bei torni che sono ottimi per, per iniziare, per lanciarsi nel, nel mondo della, della lavorazione della ceramica al tornio. Chiaramente come qualsiasi strumento ha i suoi pro e i suoi contro e in questo video voglio, voglio farvi vedere un po' di caratteristiche appunto di questo tornio, provare a fare qualche oggetto e appunto capire quali sono i punti deboli e i punti di forza di una macchina che comunque costa così poco che fa venire veramente l'acquolina in bocca quello che sicuramente salta all'occhio è che questo tornio è, è leggermente piccolino basso è alto all'incirca 40 cm, largo 30 ma non è un grossissimo problema se volessimo lavorarci in piedi lo possiamo appoggiare tranquillamente sul tavolo e siamo all'altezza giusta ci sono anche dei piccoli piedini per, per regolare un po l'altezza e altrimenti se vogliamo eh, lavorarci da, da seduti l'unica cosa che dobbiamo fare è costruire un piccolo supporto per rialzarlo un po' e allora questo tornio ha il, il pulsante, l'interruttore qui è un tornio che appunto va con la 220 di casa, la corrente normale che abbiamo a casa e viene fornito col cavo che ha la presa, una presa asciuco quindi nessun, nessun problema e qui troviamo la leva del, dell'acceleratore che è, è, funziona molto bene è un'accelerazione e decelerazione molto, molto fluida che non dà nessun problema durante la, la lavorazione su questo tornio riusciamo a centrare senza problemi anche 3 4 5 kg di argilla è un motore da 250 watt bello bello solido bello robusto infatti possiamo anche vedere che non Facendo anche pressione comunque non si, non, non si frena. È una bella caratteristica di questi piccoli torni è anche che hanno l'interruttore per cambiare direzione. Quindi possono girare sia in un senso sia, sia nell'altro senza nessun problema. E adesso diamo un'occhiata all'interno. Allora come possiamo vedere all'interno del nostro involucro di, di metallo troviamo il nostro motore da 250 watt. Un poco di elettronica che serve sia per regolare l'accelerazione sia per regolare eh, il cambio di direzione del piatto. Il nostro motore è collegato al volano tramite una cinghia e come potete vedere il sistema di accelerazione non è nient'altro che eh, quello delle biciclette elettriche. Probabilmente usano eh, gli stessi pezzi per eh, costruire anche, anche qui. Vedete proprio che la manopola del, dell'acceleratore delle bici elettriche, fa muovere il, il volano tramite il motore e tramite la, la cinghia. Bene, dopo aver elencato tutte le caratteristiche principali di questo economicissimo tornio, non ci resta che foggiare un pezzo insieme e vedere un po' quelle che sono le sensazioni che ci dà appunto lavorare su questo, su questo tipo di tornio. Vediamo un po'. Come avete visto non c'è stata nessuna particolare difficoltà nel tornire eh, un, un cilindro su questo tipo di tornio. Per il costo che ha ne vale assolutissimamente la pena, soprattutto per chi vuole muovere i primissimi passi nella lavorazione della ceramica al tornio. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale e date un occhio al mio sito web www.terraie.com Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video sulla ceramica.